Diventar mia madre, collaborava con Irina Sander per proteggere i bambini in pericolo. Per portarmi via si affidò suo figlio, mio futuro fratellastro, che lavorava come muratore ed entrava spesso nel ghetto per raccogliere mattoni col suo furgoncino. La mia vera madre rinunciò a mai al di salvarmi. Così mi sedarono, perché uno strillo sarebbe stato subito intercettato dagli aguzzini ai posti di controllo, e mi rinchiusero in una scatola di legno, nella quale erano stati praticati alcuni buchi per poter respirare. Insomma, in cacaico di mattoni c'ero anch'io, che uscivo per sempre dal ghetto di Varsavia. Avevo commesso un cucchiaio d'argento. argento, gli erano stati incisi il mio nome, per risolvere del mio nomignolo, il Zunia, il mio cognome e la mia data di nascita, 5 gennaio 1942. Quando molti anni dopo scoprì l'origine di quel piccolo oggetto, divenne per me a gioiello e prezioso, la prova e la testimonianza della mia vera identità. Lo conservo ancora una scatola, assieme ad altre cose care, perché quando non ci sarò più, ricordi ai miei nipoti e ai futuri loro figli, la generosità di chi mi ha aiutato. «Avrei rischiato di essere ucciso anch'io», le naziste immagiavano come di tutti i bambini, inabile al lavoro schiavo. Quando scoprì come si era salvata? Avevo 17 anni, mi avevano messo in un convitto dove mi trattavano come una principessa. Era una scuola privata, c'erano le suore. Mi viziavano, ero una privilegiata, ma non ci facevo caso. A un certo punto un'amica, che si chiamava Eva, venne a trovarmi e mi disse Perché non mi hai mai confidato di essere ebrea? Non potevi guardarla stupefatta. Io non sapevo nulla. La mia mamma adottiva aveva mantenuto il segreto. Dopo la guerra a Varsavia venivano a cercare i bambini ebrei rimasti solo per portarli in Israele, e lei voleva evitare che mi accadesse. In Polonia, inoltre, la Shoah era allora un argomento tabù. Non si studiava a scuola, anche se speravo tanto che un qualche mio insegnante dicesse qualcosa, che raccontasse, ma niente. Il tarlo però non abbandona Vieta, che inizia a indagare. Dopo molte ricerche, ricorda, un giorno andò a chiedere informazioni al direttore dell'Istituto Storico Ebraico di Varsavia, hai una bella vita, una bella famiglia, mi suggerì. Immagino di aver letto questa storia in un libro. Essere ebrio non ha mai portato fortuna a nessuno.